Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Io sono Amanda Pizzagalli e qui siamo nel canale Teologia 1, ideato dal professor Walter Binni, che ringrazio per questa opportunità. L'area che noi verremo a trattare attraverso appunto questi nostri incontri, non di gran lunga durata, è un'area che vuole spaziare nell'argomento teologia per donne e magari anche tu come me ti sei chiesto ma esiste una teologia per le donne e la risposta è una no la teologia nel più breve del suo significato è lo studio eh, della natura di dio o anche definito come lo studio delle cose divine. Pertanto il focus dello studio della teologia è Dio e tutto quello che riguarda Dio e che spazia nella tematica Dio. Quanto più io conosco Dio, quanto più io conosco me stessa. Ed effettivamente tanto l'Antico Testamento quanto il Nuovo Testamento è popolato da figure femminili, questo vuol dire che Dio attraverso la sua parola si rivolge anche al popolo femminile, quindi alla donna, in una maniera diversa che all'uomo, in una maniera diversa che ai bambini. Qualsiasi tipo di interlocutore, il Signore ha una tipologia di argomento. E se lui ha permesso che ci fossero tante figure femminili all'interno della sua sacra scrittura, Significa che noi come donne e con tutte le sfaccettature che abbiamo, con tutti gli, i ruoli che abbiamo nella società, in famiglia, come donne, come lavoratrici, come madri, come figlie, come sorelle, come amiche, il Signore ha lasciato tante figure femminili nella quale noi possiamo confrontarci, nella quale noi possiamo anche immedesimarci o trarre ispirazione. Quindi l'obiettivo di questo canale, l'obiettivo di questo momento, di questa aria chiamata appunto Teologia per le donne, vuole un pochino fare questo, passare alcuni minuti insieme, meditando e riflettendo riguardo alcune figure femminili che la Bibbia ci lascia e che noi troviamo al suo interno, studiandole, meditando su di esse, riflettendo insieme. E quanto più noi vediamo le loro storie, quanto più noi cerchiamo anche la faccia del Signore. E insomma, per avere una qualità di vita maggiore, per avere una saggezza maggiore, io credo che all'interno della parola di Dio noi abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi ti invito a far parte di questo momento di meditazione insieme, di un momento di riflessione biblica insieme e scoprire, insomma, queste donne che sono scritte all'interno della parola e come noi possiamo trarre insegnamento rispecchiandoci in esse, nei loro vantaggi, nei loro svantaggi, nelle loro qualità, nei loro difetti, per diventare delle donne migliori per la gloria di Dio. Quindi inizieremo con la prima figura femminile contenuta all'interno della parola di Dio, che è quella di Eva. Al prossimo video, questa è Teologia 1 e io sono Amanda Pizzagalli. Ciao a tutti!